La Morte non va alcun onore, se corvi e fiere ti sbrana nel cuore, ma il legame di sangue va sempre oltre. Ogni stupida legge del recreonte. La libertà non finisce alla morte, ma può portare a quella sorte. Nel nome del bene che t'ho sempre voluto, ti darò sepoltura e l'onore perduto.